Ciao ragazzi! Su questo video vedremo un esercizio sul prodotto tra matrici e analizzeremo la definizione di quando si può fare il prodotto, la moltiplicazione tra due matrici o più o quando non si può. Allora, l'esercizio da analizzare è questo. Siano le matrici A 1, 2, 3, 3, 2, 1, B meno 1, 1, 2, meno 3. C, la matrice riga, meno 1, 1, meno 1 e D, la matrice colonna, 2, 2, meno 1 dobbiamo calcolare 1, il prodotto A per B al quadrato 2, il prodotto B al quadrato per A 3, il prodotto C per D e 4, il prodotto D per C allora, come procediamo? cosa ci dice la de definizione? se abbiamo una matrice di dimensione m per k è una matrice di dimensione k per n che significa questo? che abbiamo la matrice A m per k una matrice C k per n allora con le dimensioni cosa si vede subito? allora m è il numero delle righe, numero di righe della A, K numero di della A, qua K, numero di righe della c, n, n, numero di colonne della c l'algoritmo ci dice che se il numero di colonne della prima matrice cioè della A è uguale con il numero delle righe della seconda matrice cioè della c allora la moltiplicazione si può fare allora il prodotto A per C è la matrice M per N cioè la dimensione M per N Allora facendo i calcoli dobbiamo trovare una matrice di dimensione M per N cioè M, il numero di righe di A e n il numero di colonne di c allora la dimensione sarà il numero di righe di a per il numero di colonne di c allora se le dimensioni delle, delle matrici ci permettono di fare la moltiplicazione andiamo a vedere come si fa con questo semplice esempio allora si hanno le matrici a 2 per 2 e b 2 per 3, la moltiplicazione sarà questa qua. E come si vede, il numero di colonne della prima è uguale con il numero di righe della seconda e la matrice prodotto, cioè C, avrà dimensioni, il numero di righe della prima. per il numero di colonne della seconda cioè 2 per 3 questo lo, lo sappiamo subito allora come si fa? prendiamo la prima riga della prima matrice cioè questa qua e la moltiplichiamo con la prima colonna della seconda matrice il risultato è questo qua A per X più B per U dopo ancora la prima riga con la seconda colonna la prima riga della prima matrice con la seconda colonna della seconda matrice il risultato sarà questo qua A per Y più P per V e così via ragazzi dobbiamo essere solo attenti di fare ogni riga della prima matrice con ogni colonna della seconda matrice andiamo a vedere andiamo adesso a vedere l'esercizio la domanda numero 1 A per B al quadrato allora la matrice A è 1 2 3 3 2 1. C'è una matrice con due righe e tre colonne. La matrice B è meno 1. 1, 2, meno 3. C'è una matrice quadrata 2x2. Il numero di colonne di questa matrice, della matrice A, è il numero di di righe della matrice B non è uguale allora il prodotto non si può fare come si vede qua qua ho tre elementi e qua ho due manca uno il tre con chi lo devo moltiplicare allora la moltiplicazione di queste matrici non si fa come abbiamo detto qua dalla definizione la, la prima matrice deve avere lo stesso numero lo stesso numero di colonne con le righe della seconda matrice allora continuiamo domanda numero 2 prodotto P quadrato con A. allora il prodotto B al quadrato si fa perché è una matrice quadrata e la moltiplicazione tra matrici quadrate si fa allora meno 1 1 2 meno 3 per se stessa come procediamo la prima riga con la prima colonna cioè la prima riga con la prima colonna 1 per meno 1 più 1 per 2 allora meno 1 per meno 1 più 1 per 2, poi la prima riga con la seconda colonna. 1 uno con 1, uno, 1 con meno 3. 1 per 1 più 1 per meno 3. Poi, seconda riga con prima colonna 2 per meno 1 più meno 3 per 2 2 per meno 1 più meno 3 per 2 così parentesi per non fare per non sbagliare e poi seconda riga con seconda colonna due per uno più meno tre per meno tre. questo risulta meno uno per meno uno. uno più due allora, uno più due, tre uno meno tre allora meno uno e meno uno per uno uno per meno tre si sì. allora meno uno meno tre fa meno quattro meno due meno sei fa meno otto due più nove che fa undici allora questa e la matrice b al quadrato e la dobbiamo moltiplicare con a 1 2 3 3 2 1 allora la b al quadrato la dobbiamo moltiplicare con a allora abbiamo 3 meno 4 meno 8 11 per 1 2 3 3, 2, 1 allora come sempre la prima riga con la prima colonna poi la prima riga con la seconda colonna e la prima riga ancora con la terza colonna allora abbiamo 3 per 1 più meno 4 per 3 poi la prima riga con la seconda colonna 3 per 2 più meno 4 per 2 e la prima riga con la terza colonna 3 per 3 più meno 4 per 1 in questo risultato quale sarà la dimensione di questa matrice questa è una 2x2 e questa è una 2x3 allora questa matrice qua sarà una 2x3 due, due righe tre colonne allora dobbiamo trovare ancora una riga con tre elementi abbiamo la seconda riga la prima colonna meno 8 per 1 più 11 per 3 seconda riga con seconda colonna meno 8 per 2 più 11 per 2 meno 8 per 3 Seconda arriva con terza colonna, più 11 per 1. Ah, facciamo i calcoli. Qua è un 3 per 1, 3, meno 4 per 3, meno 12. ci do un meno 9 2 per 3, sei, meno meno quattro per 2 meno otto, ci do un meno due, 3 per 3, 9 meno quattro, ci do un 5 meno 8 più 11 3, 3 da 3 ci da 25 2 per meno 8 per 16 2 per 2 per 2 meno 16 6 ah, meno 24 più 11, ci da 1-13 allora come abbiamo detto una matrice 2 per 3 allora andiamo a calcolare la domanda numero 3 che c per d la matrice colonna la matrice riga per la matrice colonna allora diamo c per t allora la matrice meno uno uno meno uno matrice due due meno uno questa matrice, la matrice C ha dimensione una riga per una, due, tre colonne, uno per tre la matrice D ha dimensione una, due, tre righe per una colonna si vede subito che la moltiplicazione si può fare e la matrice prodotto sarà una, una con dimensione uno per uno, cioè sarà un elemento. Allora andiamo a vedere, la eh, facciamo la, la prima riga con la prima colonna, eh, è solo una. Allora meno 1 per 2 più 1 per 2 più meno 1 per meno 1 questo uguale con meno 1 per 2 fa meno 2 più 2 meno 1 per meno 1 fa 1 più 1 allora meno 2 più 2 fa 0 l'unico elemento 1 e alla fine c'è rimasta la quarta domanda il prodotto D per C allora domanda numero 4 D per C allora come abbiamo visto la matrice D è la matrice colonna che è 2 2 meno 1 2 2 meno 1 e C è la matrice riga che è meno 1 1 meno 1 giusto? meno 1, 1, meno 1. allora vediamo prima se si fa questa moltiplicazione. La matrice D, come abbiamo detto, ha dimensione 1, 1, 2, 3 rive per una colonna e la matrice C ha dimensione 1 colonna per 1 2 una riga, scusa, per tre colonne. Allora, numero di colonne della prima uguale con il numero di righe della seconda e la dimensione, secondo questa definizione qua la dimensione della matrice prodotto uguale con il numero di righe della prima con il numero, per numero di colonne della seconda allora cosa abbiamo qua? il numero di righe della prima è 3 e il numero di colonne della seconda è 3 Allora, la matrice D per C sarà una 3 per 3 andiamo a vedere mettiamolo questo qua sopra Cancelliamo questo, procediamo con i calcoli. Allora, cosa ci dice l'algoritmo? La prima riga con la prima colonna 2 per meno 1, la prima riga con la seconda colonna 2 per 1, la prima riga con la terza colonna. 2 per meno 1 la seconda riga con la prima colonna 2 per meno 1 la seconda riga con la seconda colonna 2 per 1 e ancora la seconda riga con la terza colonna 2 per meno 1 alla fine me, eh, la terza riga con la prima colonna meno 1 per meno 1 la terza riga con la seconda colonna meno 1 eh, senza parentesi. quale per 1 e la terza riga con la terza colonna meno 1 per meno 1 facciamo calcoli 2 per meno 1 meno 2 2 per 1 2 2 per meno 1 meno 2, 2 per meno 1, meno 2, 2 per 1, 2, 2 per meno 1, meno 2, 1 per meno 1, 1, 1 meno 1 per 1, meno 1, meno 1 per meno 1, 1 allora questa è la matrice prodotto d per c, una 3 per 3 Per adesso è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, seguitemi su Instagram e su YouTube per non perdere i prossimi video. A presto!